benvenuti in questo nuovo video anzitutto scusatemi per la voce purtroppo sono raffreddato sono qui perché sto per provare questa fantastica macchina parliamo di una X3 X Drive 2000 diesel e 190 cavalli per 400 Nm di coppia messa gentilmente a disposizione da Turent 24 per chi non lo sapesse la modalità X Drive è la modalità 4x4 della BMW Ovviamente 400 nm di coppia sono tantissimi, però come ben sapete il motore diesel si distingue dal benzina per l'elevatissima coppia che ha. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere io direi andiamo in strada e proviamola. Sì, sì. Allora, siamo a bordo e avviamo e si parte. Ok, una cosa fantastica è che nel momento in cui parti, tira la cinta. Allora, adesso siamo in modalità comfort e mettiamo il, la pagina. Così abbiamo coppia e potenza. Andiamo a di sport. Ah, mette sì, in automatico sport. su sport per forza su sport. Quindi siamo in sport e ecco, senza, senza accelerare 320 Nm così. Come se nulla fosse. accelerato tutto, 150 kW per 400 Nm di coppia 380 ogni volta che cambia marcia. Ma ho dovuto troncare il tutto perché la GoPro che era qui stava per cadere. Quindi torno a ripetere, come vi ho detto prima il tutto è stato concesso e permesso gentilmente da Turent24. Vi lascio qui sotto in descrizione il canale facebook e il loro sito web. C'è qui con me Simone, mio cugino, che è nient'altro di meno che buongiorno a tutti, eh, sono il responsabile del, dell'autoleggio appunto della Turente 24, noi ci troviamo su Frosinone con le ferro e da poco abbiamo aperto un punto anche su Roma. Ed ecco, abbiamo messo a disposizione per la giornata di oggi un X3 20D per questa prova su strada. Su strada. Bene, io uh, come vi dicevo prima, questa ha 190 cavalli per 400 Nm di coppia. Io sono un fanatico della coppia, sono veramente innamorato, per me la coppia è tutto e la potenza in cavalli è relativamente nulla. BMW oltre questa motorizzazione pone svariati altri tipi di motorizzazioni, quali il, la base è il 18d da 150 cavalli circa c'è il 2000 benzina che ha 185 cavalli poi abbiamo il 3000 che è il 30D il 3000 benzina che è il 30I con rispettivamente quanti cavalli hanno il 30I ne ha 252 e il 30D ne ha 249 per poi passare al top di gamma che è il pacchetto M e è il serie 3 l'X3 scusate M che ha uh, 480 cavalli ma non è il massimo perché uh, appunto troviamo l'X3 Competition che ha uh, 510 cavalli quindi penso che sia un bel mostro da, da poter provare ok adesso uh, ci siamo fermati appunto come vi dicevo ripartiamo in modalità sport e non so se si vede il display qui centrale dove ci mette a disposizione come dicevo prima Uh, potenza e coppia E niente Viene qualcuno possiamo partire Mettiamo in modalità sport andare. Posso andare Ok Ok. Il tutto con una coppia Allucinante Purtroppo non abbiamo a disposizione Le palette del cambio al volante Ma fa nulla facciamo, Lasciamo fare a lei Tira, tira moltissimo le marce le mette circa 4200 giri che sono, sono tantissimi per un diesel e anche la tenuta è ottima devo dire qui c'è un po' di sconnesso noi siamo studiati e sorboliamo il tutto Della, della tenuta cerchi sono da 19. 19 19 quindi insomma con gli abballamenti saltella ma la macchina sta giù ok siamo di quinta ricordo che non l'ho detto no non l'ho detto la macchina ha 8 marce quindi ne, ne ha da tirare Andiamo a vedere come si comporta anche su il mezzo sterrato, diciamo, visto che appartiene alla categoria sub, gli diamo l'opportunità di farci vedere come si comporta con lo sterrato. Questa vettura è anche dotata di Desert Control, che praticamente è un controllo che ci mette a disposizione una sorta di limitatore per quanto riguarda uh, circostanze un po' avverse diciamo per entrare nella modalità desert quindi ci fermiamo e togliamo la modalità sport ok diciamo che si comporta veramente bene non, non ne risente troppo delle buche nonostante il cerchio 19 insomma ha, ha una spalla imponente quindi non dovrebbe risentirne di questi problemi ecco adesso c'è un punto un po più tortuoso vediamo ma credo che ad occhio e croce il test è più che superato si sì. ottimo sale veramente da dio <coughs> vediamo appunto sul display lì ci dice la pendenza e non so che cosa sia l'altro Adesso siamo in una pendenza del 7-8% circa Sono i gradi di inclinazione laterale eh, Si, sì, e di inclinazione frontale. frontale e laterale Per chi mi segue su Instagram qui è dove venivo a fare le foto con la mia Mini quando ero più piccolo se non mi seguite su instagram qui sotto nella descrizione tra tutte le cose trovate il link del mio profilo instagram mi raccomando andate a seguirmi così rimanete aggiornati su su ogni probabile video che andrà ad uscire io direi test della montagna superato possiamo girare e rientrare alla base Questa macchina ha superato appieno tutte le prove che avevo intenzione di fare e è veramente una macchina fantastica e torno a ringraziare di nuovo Turent 24 e spero che mi metta a disposizione nuove macchine per fare qualche test ma certamente non mancherà occasione insomma perfetto quindi vedrete qualche altro bolide di questo genere alla prova so che hanno preso da poco un nuovo Evoque quindi Chissà, chissà che magari tra qualche settimana avrete qui sul canale il, uh, il video del nuovo Evoque. Ok, quindi così vorrei chiudere il video con uh, questo suo habitat naturale, visto che siamo in montagna e meglio di questo che cosa c'era? Meglio di provarla appunto nel suo habitat naturale che... Torno a ripetere, ha superato appieno la prova. Quindi, questo video finisce qui e ci vediamo tra non molto per un nuovo video qui su questo canale. Ciao ragazzi!